Siamo in piazza, italiani, immigrati, donne, uomini, che siamo in solidarietà col popolo e governo venezuelano. Vogliono entrare a fare la guerra, fare la guerra perché vogliono il petrolio, vogliono il petrolio del Venezuela! Succede che siamo, siamo di fronte a un attacco a 360 gradi contro il mondo, cioè una volta gli Stati Uniti si concentravano su un obiettivo alla volta, stavolta stanno allargando i loro interventi proprio a, a 360 gradi. E il Venezuela, naturalmente, è da questo lato dell'emisfero il punto cardinale l'obiettivo principale, come la Siria lo è dall'altro lato del pianeta. Per fortuna l'OSA, eh, l'organizzazione degli Stati americani, dominata dagli Stati Uniti, non è riuscita a far passare eh, l'attacco militare che sarebbe stato reso possibile da una sospensione che si andava cercando del Venezuela proprio dall'organizzazione. Questo non ha funzionato, quindi guadagniamo un po' di tempo. Comunque l'attacco è concentrico, usa le quinte colonne interne col sabotaggio e con ogni genere di violenza che si sta di nuovo sviluppando. Come due anni fa, e poi con le minacce esterne, e le incredibili dichiarazioni di Obama, no? premio Nobel della pace, che de definisce il Venezuela è una minaccia immediata e pericolosissima agli Stati Uniti, cioè veramente è il rovesciamento della realtà. Credo che in questo momento eh, la bilancia sia abbastanza equilibrata tra forze di resistenza e forze di, di controffensiva imperialista, eh, bisogna vedere nei prossimi mesi. Il punto sta nella capacità delle masse che hanno conosciuto questa evoluzione progressista di liberatoria, di emancipazione eccetera di, eh, eh, di farsene carico al di là della capacità dei governi, istituzioni di opporsi eccetera, ma prendono in mano il vessillo della resistenza. Il popolo venezuelano, il venezuelano sa che cosa sta e che cosa è in gioco, che cosa sta perdendo, eh, ha il confronto con altri paesi latinoamericani che sono caduti nella trappola, che si sono assoggettati, eccetera. e vede qual è la differenza tra la sua condizione e quella degli altri paesi, di conseguenza credo, te, spero in una forte resistenza ma ci vuole una solidarietà internazionale che smantelli soprattutto eh, la campagna mediatica di bugie e di calugne.